Ciao Do Stefano. Siamo contenti di intervistarti come nuovo parroco delle parrocchie del Santissimo Redentore e dei Santi Magi. Possiamo darci del tu? Certo! Allora passiamo alla prima domanda. Come prima cosa, presentati a tutti coloro che ci stanno guardando. Beh, anzitutto, ciao! Nato Alecco nel 1492, no scherzo, 70 di nascita, terza media, seminario, 24 anni prete, sempre in oratorio, curriculum noiosissimo adesso ho fatto il parroco devo scoprire che cosa fare tipo togliere le campane dopo le sette perché rovinano le interviste ci puoi rivelare qualche tuo pregio e qualche tuo difetto? allora i pregi è che sono juventino quasi più che cristiano poi sono molto amico degli U2 qualche difetto eh, non penso di averne e poi sono molto umile quali sono le tue prime impressioni delle due parrocchie che ti sono state affidate? Qui vado serio, no, molto bello. È una cosa complessa, perché prima ero abituato a parlare con tante persone, ma il range dell'età andava dai 6 anni ai 32. Qui invece, senza soluzioni di continuità, passi dal battesimo ai fidanzati, ai genitori, alla terza età, agli ammalati, e ecco, quindi cercherò di abituarmi ad essere veloce nelle risposte. Secondo te quali caratteristiche dovrebbe avere una buona comunità cristiana? Allora, eh, Cronache di Narnia, secondo libro, quando Lucy non vede Aslan, perché mentre prima lo vedeva, e gli dice ma perché non ti sei fatto vedere? mai due volte allo stesso modo quindi aprire gli occhi, orecchi attente perché bisogna intuire dove si nasconde Gesù questa è l'unica o la principale caratteristica è da poco iniziato il sinodo dei giovani una fascia d'età di vitale importanza per la chiesa di oggi e di domani qual è la ricetta magica per coinvolgerli nella nostra comunità? pacchette magiche non ce ne sono quella più, più semplice è questa chiamarli, invitarli Sapevi cos'era il Paglio di Legnano prima di arrivare qui? No, assolutamente, sono offendetevi, eh. Sapevo il Paglio di Siena, ma no, lo sapevo, le reazioni dei nostri amici dietro, ma non così bene. Adesso, piano piano, cercherò di studiare tutto quello che serve per arrivare al 2 giugno preciso. Hai ma... già imparato i colori della contrada di Legnarello? Eh sì, è tapezzato tutti i marciapiedi del, del nostro... Pensavo che fossero i segnali del divieto di sosta, e come erano nei film americani di, di Hazard. Invece no, è il simbolo della... Mi, sono, mi odieranno tutti su questa cosa. Eh. Va bene. Spiando i tuoi profili social, abbiamo scoperto che sei appassionato di Star Wars. Da dove nasce questa tua passione? Yoda. Per diventare un Jedi ci vuole pazienza. E guerra non fa nessuno grande, se cerchi grandi guerrieri. Ti ringraziamo per la tua disponibilità. Ci salutiamo con un messaggio finale per tutti i nostri ascoltatori. Oh, questo l'ho già detto in tutte le salse. L'ultima cartuccia, poi non lo ripeto più per, per i prossimi tre anni. Mai Pagura, mai strac, sempre alla Leger. Ciao, Ciao, Don Alessandro. Ciao, Sei stato appena destinato come diacono alle quattro parrocchie dell'Oltresempione. Innanzitutto, presentati ai nostri ascoltatori: Don Alessandro Viganò, 27 anni. Vengo da Briosco, un paesino della Brianza. Ho una sorella. E... Sono molto felice di essere qua. Come nasce la tua vocazione sacerdotale? Io sono stato, sono stato un ragazzo in oratorio, educatore, le cose giovani in oratorio. Poi a un certo momento, mentre ero all'università, un momento di preghiera il Signore eh, mi si è fatto vicino e mi ha pronunciato questa parola amami e da allora la mia vita un po' è cambiata non dovevo fare il prete con questo amami però dovevo iniziare a ricercare che cosa il Signore volesse davvero da me e ho cominciato un po' mentre studiavo all'università a andare in profondità nella mia fede nel mio rapporto con Dio con gli altri e alla fine senza sapere cosa fosse il seminario ho detto andiamo Cosa ti aspetti da questa nuova avventura? Spero eh, da questa nuova avventura come mi ha augurato il don Gianluca questa mattina, di essere me stesso e di essere tra la gente. La cosa più bella è che la gente spera di più da un prete. Quindi spero poter davvero essere me stesso in mezzo ai ragazzi, in mezzo ai giovani, in mezzo a Esiste una figura di riferimento a cui ti ispiri nello svolgimento della tua missione educativa? La figura eh, attualmente vivente è il mio ex parroco, Don Gino, che insomma, mi ha insegnato eh, l'amore, mi ha insegnato, mi ha mostrato eh, cosa vuol dire amare l'oratorio se sono in oratorio, se sono qui tra voi è grazie anche a lui, e quindi grazie a Don Gino e... Invece una figura diciamo, spirituale, un grande della fede, uno che ho conosciuto l'anno scorso, si chiama Pierre Clavery ed è stato vescovo in una diocesi dell'Algeria dell ed è uno che mi ha insegnato eh, come rimanere in piedi nelle fatiche eh, seguendo lo Spirito Santo. Cosa hai pensato quando ti è stata comunicata la tua destinazione? No, non ci posso credere, non ci posso credere. Ne stavo parlando con Luca Novati la sera prima, ma non me l'aspettavo assolutamente. Bellissimo. Passando a domande meno impegnative, hai degli hobby in particolare? Allora, eh, ho giocato a calcio finché ho potuto, insomma fino a 21 anni, 22 anni, a Briosco, nella Brioschese, questa grande società. Eh, e poi ho suonato nella banda il saxofono, e, e poi ormai un po' di tutto, lo sport mi piace, insomma, e anche cantare, mi piace cantare, la musica. C'è invece una cosa in cui si è proprio negato? Una roba che mi viene male, eh, però si può lavorare su questo, è tenere un po' di ordine, anche fisico, eh, nella camera e nell'agenda. Ordine questa parola sconosciuta. Grazie per questa intervista Don Alessandro. Fa infine un saluto a tutti coloro che ci stanno guardando. Ciao a tutti, siate lieti nella speranza.